Dal 4 gennaio cambieranno le norme sui pigmenti dettate dall'Europa. Che cosa cambia? Cambieranno alcune sostanze, la responsabilità anche penale ricade anche sull'operatore se non si rispettano le regole, e sulle confezioni sarà scritto se... Contiene nickel o cromo il pigmento e quindi l'operatore dovrà informare sui pigmenti utilizzati il proprio utente. Tatuarsi in Europa è ancora di più sempre una garanzia.